NFL, riparte la stagione del football americano su Fox Sports. Con Washington Redskins Philadelphia e Aglesi di domenica 10 settembre, 1900, Fox Sports Plus, torna su Fox Sports la stagione NFL National Football League, in Italia, fino al 2020, in lingua originale. Fox Sports continuerà così a trasmettere gli incontri della Lega Professionistica più seguita al mondo. Appuntamento a partire da domenica 10 settembre con Washington Redskins Philadelphia e Agless alle 1900 e a seguire con Graham By Packers e Atlas alle 22.30 con il fascino del commento originale in lingua inglese e gli interventi in studio di Roberto Gotta. Roberto Marchesi, Nicola Roggero e Dario Nicolini. Fox Sports seguirà tutto lo sviluppo della competizione proponendo fino a tre gare a settimana. Gli incontri del Thanksgiving Day più tutti i playoff e l'imperdibile Super Bowl. L'evento in programma il 4 febbraio 2018 a Minneapolis che tradizionalmente paralizza gli Stati Uniti e a cui tutto il mondo guarda. Su Fox Sports torna poi USA Sport to da il programma di approfondimento sugli sport USA appuntamento dal lunedì al venerdì alle 1500 sul canale 204 di Sky. Non solo NFL, MLB e NHL, però con il progetto Next Gen gli occhi di Fox Sports saranno attenti e catalizzati anche su basket e football Inca che saranno trasmessi in esclusiva sempre sul canale dei Top Player. Programma NFL 10 11-12 settembre. Washington Redskins Philadelphia Eagles in diretta alle 1900 su Fox Sports Plus Graham by Packers e Atlas AFC in diretta alle 22. 30 su Fox Sports Plus. Nella notte tra 11 e 12 settembre. Minnesota Vikings, New Orleans Saints in diretta al 100 su Fox Sports Denver Broncos, Los Angeles Chargers in diretta alle 4. 20 su Fox Sports.